ragazzi bentornati alle mie lezioni oggi voglio affrontare un argomento che mi è stato chiesto molto spesso eh, proprio eh, ne, ne, ne, nei commenti dei miei video che è quello di, dello studio degli arpeggi su tutta la tastiera una cosa che io affronto molto spesso eh, sottolineo molto spesso nelle mie lezioni, nei miei libri ovvero quello di conoscere tutti gli arpeggi tutte le scale, però oggi parliamo solo di arpeggi i miei video durano troppo, eh, su tutta la tastiera, non solo in una posizione, non solo in un, una parte di, del manico, non solo in verticale, ma anche orizzontalmente, anche su più ottave e anche, soprattutto, non partendo sempre dalla tonica. Per fare questo, una cosa che forse ho tralasciato un po', forse l'ho spiegata meglio in alcuni metodi didattici, ci sono tantissimi esercizi. Quindi, Ora, farli tutti in una lezione è impensabile, però vi do degli spunti. Eh, innanzitutto perché conoscere eh, gli arpeggi, gli accordi, a, a, proprio alla perfezione, che questo poi ci darà eh, una libertà eh, musicale, improvvisativa, non eh, pazzesca, e soprattutto perché il nostro strumento non possiamo limitarci a conoscerlo a metà o a un quarto, ma, visto che abbiamo, eh, nel mio caso, 20 tasti, perché non sfruttarli tutti? Quindi anche orizzontalmente questo ci apre poi un nuovo mondo di sound di, e di range de, de, delle note eh, nuove. Quindi, eh, esercizi da fare. Partiamo dal semplice, triadi, triadi maggiori. Quindi posso studiarmi intanto eh, tutte le triadi maggiori con tutti i rivolti, con tutti i voicing, ho spiegato anche la differenza tra rivolti e voicing, tempo addietro, vi rimando sempre a corso di armonia perché è la cosa un po' più completa che ho fatto nella mia vita, nel corso di armonia applicata. Questo, 2 eh, qui, ok. Eh, però dai, cerco di darvi qualche dritta. Allora, io ho fatto, preparato una base a volissimo, ragazzi, a volissimo, perché il tempo qui sembra tanto, ma poco. Eh, per quarte, questo vuol dire tutte triadi maggiori, quindi partendo dal Do Do maggiore, la poi la quarta, Fa la quarta, Si bemolle, tutte maggiori, quindi a livello musicale ha poco senso. Un esercizio, non prendetelo come un brano: eh, fino a tornare al Do, quindi tutte le quarte. Eh, si può partire dalla successione classica, quindi tonica terza, quinta, ottava, decima, dodicesima, sono sempre noi, tre note, do, mi, so, do, mi, so, su tutti gli accordi, quindi fa, la, do, bemolle, fa, eccetera, eccetera. Oppure poi si può partire dalla terza, quindi primo rivolto, terza, quinta, ottava, oppure dalla quinta, secondo rivolto, oppure voicing, quindi... A vostro piacimento l'ordine delle note o anche metterne alcune eh, come si fa spesso, come fanno i pianisti. Tipo la tonica a volte non la suonano, è bene mi faccio diventare un po' pianisti sul basso. Eh, mettiamo la base e facciamo un po' di prove. Do maggiore, Fa maggiore si bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore, A bemolle maggiore, Faccio sempre la tonica, F bemolle, Sol bemolle, Si C, La terza di sito molle terza di sito molle vedete cambiamo più polarità sono nel noio allora, ora provo a andare, eh, senza una sequenza precisa, si fa male. Posso e voglio questo per le triadi maggiori ma si può anche eh, appunto farsi delle sequenze scritte quindi bene in questo giro faccio sempre quinta tonica terza quinta tonica terza oppure ehm, ora io ho parlato di triadi ma si può fare una base di accordi eh, maggiori settima ad esempio e suonare con lo stesso procedimento eh, faccio sentire a volo un'altra sempre lo stesso giro però minore andiamo eccetera eccetera. Allora, per fare questo io ho fatto delle lezioni, soprattutto nei miei eh, libri, ho affrontato il discorso di teggiatura, quindi ci sono vari modi per suonare una triade in questo caso, o una scala, o un ma un peggio più voci. Eh, allora prendiamo un La maggiore, quindi eh, posso suonarlo qui, la Do diesis mi, posso anche fare così, ad esempio, le stesse note, oppure così. Il mio procedimento è avere almeno tre diseggiature per ogni tipo di, di triade o di accordo, quindi triade maggiori posso fare partendo dal dito indice, dal dito mignolo, dal dito, no scusate ho detto indice era medio, primo, o dal dito indice. dito medio oh, sono fatto sono diminuita scusate <ride> minore dito medio o dito indice e eh, si può poi eh, anche ragionare solo verticalmente appunto eh, rimaniamo in la maggiore Oppure spostarsi in senso orizzontale, quindi posso partire dalla quinta. In questo caso il meno è un vuoto, tonica, terza, quinta, tonica, poi finisco le note quindi mi sposto su un'altra corda, oppure farle. Eh, Tutte le semitoni ad esempio, Sono due altave. oppure tutte discendenti, per esempio partiamo da eh, Mi bemolle, eccetera eccetera. Questo si può fare con le triadi minori, maggiori, aumentate, diminuite. Quindi anche qui <ride> le possibilità sono infinite. Più, più vi esercitate, meglio è, e poi magari nella prossima lezione, perché so non, non vorrei fare video troppo lunghi, poi la gente mi dice che padre. <ride> che bip, e magari nel, nelle prossime, nella prossima lezione vi faccio vedere qualche esercizio su. Eh, dei brani veri e propri, dove si trovano, cioè su delle successioni di brani veri, dove si trovano appunto quindi triadi maggiori, triadi minori, accordi eh, vari, diminuiti eccetera, questo si può fare in, in brani di qualsiasi genere musicale, ovviamente è sempre consigliabile di standard jazz, perché? Perché hanno molti accordi e molte successioni armoniche eh, abbastanza complesse, mentre magari ad esempio un brano pop o un brano funk armonicamente parlando ci propone meno eh, per quanto riguarda questo tipo di esercizio. Quindi, ragazzi vi scrivo tutto, vi rimando poi a chi fosse interessato a tutti i libri che ho scritto, non me ne fossi Camilleri, <ride> a quei pochi libri didattici che ho scritto. E soprattutto vi aspetto alla prossima lezione.